Ciao a tutti amanti della piscina e benvenuti in questo nuovo video. Nell'immaginario comune, la piscina fuori terra è la classica vasca in PVC che richiede lo smontaggio a fine stagione e che non costituisce un elemento di valore per l'immobile. Ma non è così, ci sono tante alternative che possono garantire qualità ed un effetto estetico notevole, ad esempio le piscine in acciaio fuori terra. Vediamo insieme i 5 principali vantaggi che offre questa tipologia rispetto ad altre piscine. Il vantaggio principale è che si tratta di un prodotto valido e duraturo, a prezzi molto competitivi e che, a differenza delle piscine interrate, non ha la necessità di affrontare importanti lavori edili. Un altro vantaggio interessante delle piscine in acciaio fuori terra è la rapidità di installazione. Non è infatti obbligatorio gettare un basamento in cemento, ma basterà preparare adeguatamente il terreno e con qualche ora di lavoro potrete trasformare il vostro giardino in un'area di relax e divertimento. Come il nome suggerisce, queste piscine sono composte da una lamiera d'acciaio che viene srotolata e fissata alle guide da poggiare al suolo, disposte nella forma scelta. L'acciaio utilizzato è sottoposto a trattamenti anticorrosione, che garantiscono alla vasca un'ottima resistenza nel tempo. Inoltre, queste piscine vengono solitamente vendute in kit base, completi di tutto il necessario per il montaggio e la messa in funzione della piscina, struttura, accessori di filtrazione e scaletta ma sono disponibili anche kit pro che comprendono gli accessori per l'illuminazione e la pulizia. Infine, le piscine fuoriterra in acciaio offrono un'interessante versatilità in quanto permettono un montaggio completamente fuoriterra o semi-interrato per almeno un terzo dell'altezza. Questo da un lato implica un aumento dei costi di montaggio, ma dall'altro permette di creare design unici, giocando con i bordi e la pavimentazione circostante la vasca. In descrizione trovate il link dell'articolo sul nostro blog con maggiori approfondimenti e quello per richiedere senza impegno una consulenza gratuita con i nostri esperti. Buon relax a tutti da BS Village Piscine!